Ragazzi, buon Natale! <ride> Sono a Vienna, mi sto divertendo tantissimo perché sto vedendo il market, un sacco di mercatini di Natale Sto facendo un sacco di belle copere e natalizie Sto indossando questa bella maglia di Natale E questa sera vado a vedere l'opera Non vedo l'ora, domani vado a Monaco Quindi veramente un bel Eurotrip come si deve sono arrivato in hotel. Oggi sto a Bergamo che domani parto per Vienna. Non vedo l'ora di arrivare, adoro quella città. Guardate che carini quelli dell'hotel che mi hanno fatto trovare questo per Natale. Ecco, qui veniamo a fare cena. Adesso andiamo a mangiarci qualcosa qui. È arrivata la pasta e anche un po' di pollo che non può mancare. Buongiorno, ora è 5 del mattino, siamo già in aeroporto. Oggi niente pollo, tacchino. È l'alba e siamo in partenza per Vienna, Praga e Monaco per queste vacanze di Natale e Capodanno. Notate come sono puliti i treni in Vienna. Arrivati in hotel. Ecco l'hotel di oggi. Adesso mangiamo messicano. Bello piccante. 10 di mattina io già inizio con un aperol. Wow, guardate quante cose buone che sono arrivato. Questi comunque sono troppo carini. Mi ricordano Green Fandango, ci voglio rigiocare. Ecco la torta Sacher Austria. Ragazzi, ragazzi, la pizza corno, la pizza corno! Mmm, cartoffe, cartoffe, patate! Buongiorno! Adesso andiamo nel più famoso Schützen di Vienna Mangiamo un po' di cibi viennesi Guardate quanto è enorme Buon appetito mm. Bene ragazzi stiamo andando a Praga con Flixbox che non sta pagando il video è la prima volta che ci vado ma devo dire che non è male non è male è ancora un'oretta e saremo a Praga finalmente siamo arrivati in hotel Mercatini di Natale di Praga. Oh, c'è la mia panetteria preferita qui a Praga, yeeeey. Adesso ci vediamo un po' di vin brûlé. Dopo le feste bisogna rimettersi a dieta e allenamenti seri. Mmm. Questo è un dolce famoso in cecoslovacchia Abbiamo preso quello con la nutella Questo è un dolce tipico, sarà buono? Mm. Oh ma ce ne sono dieci Oh ma carine Dun, dun, dun, dun, dun, dun, dun. Ecco qui i piatti tipici di Prada La zuppa e io pollo Ragazzi è pane marmellata, panna e bistecca Uh, è arrivato il momento della cioccolata calda e caffè macchiato buongiorno colazione da starbucks e adesso andiamo a mangiare qui per cambiare pollo per me insalata col salmone e il goulash nel pane mm, che buono Stiamo andando all'opera ragazzi, andiamo a vedere l'opera di Shakespeare. E adesso inizia. È arrivato il momento della cena, oggi mangiamo vietnamese. Mmm, io mi sono preso un po' di tè. Siamo arrivati a Monaco di Baviera Cappuccino e pizza Domani dieta Oggi no, oggi no, oggi mangiamo hamburger Forma Dorsetti. Ecco che ho preso la calamita anche da Monaco, così siamo tutti contenti. È arrivato il momento di fare la colazione qui a Monaco, poi ci spostiamo in Italia. Comunque, vi sono divertito tantissimo durante queste vacanze di Natale e Capodanno. Spero che vi siate divertiti anche voi in questo video con me. Ci vediamo al prossimo, un abbraccione. Vi ricordiamo che potete trovare la musica di Sebastiano Serafini nei maggiori digital store.